Allora, in questo video lo so, ho fatto danni da di nuovo da Wish è una cosa terribile, è vero che sono tutte cose da un euro, proprio un euro, 1 euro un euro 50 al massimo. Però è tremendo perché, come sapete, io metto tutto nella lista desideri e non acquisto mai il momento, poi attendo 3 o 4 giorni, stranamente la promozione giornaliera è proprio sui prodotti che intendo acquistare e ovviamente io mi faccio prendere. È vero che sono cosine che possono servirmi e sono comunque cose che parliamo davvero di un euro, un euro e cinquanta al massimo però continuo a fare acquisti e poi magari li ho presi un mese fa e arrivano adesso li guarderò quest'autunno, insomma fermatemi comunque vi faccio vedere che cosa ho acquistato lo so, lo so, con Whisky ci sono cascate di nuovo allora vi faccio vedere che cosa ho preso dunque questo era un omaggino ed è anche molto carino poi vogliamo parlarne? ciabattine adesso ve le mostro magari indossate comunque sia sì, queste un euro alla fine perché basta aspettare ecco sì lo so <ride> ma non potevo resistere poi dopo vi mostro le cose più carine allora questa che è un deve essere un portamonete una pochettina sempre a un euro perché sì il dettaglio della è fantastico per contenzione di metterci dentro le memory e delle cose elettroniche che tengo qua sul tavolo nella postazione che in teoria dovreste aver visto eccola qua e credo che sia carina anche da vedere e poi le due sciccherie allora questa cos'è una luce con usb perché le infiliamo qua in usb ok perché la mettiamo qua dalla tastiera e finalmente forse riesco a vedere qualcosa quando c'è alla sera buio e poi parliamo di questa figata assurda ok a ah, tutte e due tutti e due questi a un euro perché venivano assieme mettiamo questo nell'usb ah. parliamone <ride> allora, altra cosa sempre da wish è questo chiudi sacchetto a un euro dunque ha le pile magnetico quindi si può attaccare anche al frigo è carino e la cosa è semplicissimo quindi richiude i sacchetti oppure qualunque cosa ve lo faccio vedere con questo che ho qua davanti eccolo qua eh, facciamo le prove perché non me lo ricordo più dunque vedete Quindi è perfetto anche per richiudere i sacchetti o, o quello che ci è più comodo, un sacchetto della plastica, un sacchetto di qualcosa. E in questo modo lo chiudiamo. Tic. Attenzione, per, non troppo perché se no brucia, però bisogna farci un attimo la mano. Tic. Infatti io l'ho cotta in questo caso, però comunque sia è sigillato, cotta, ma sigillato sicuramente. A un euro mi sembrava una cosa carina, più che al solito mollettoni che soprattutto con l'estate ed è comunque prendono caldo, non lo so. Altra è cosa che ho preso da Wish e adesso ve la mostro. Allora è questo ventilatorino, eccolo qua un po' in plastica, che comunque ha l'alimentatore USB infatti attaccato al computer. Se no volendo può averci anche la batteria, però è una batteria particolare ricaricabile che al momento non ho quindi lo attacchiamo al computer o comunque a un power bank, a un USB, eccolo qua. Ah, questo era gratuito il prodotto e la spedizione a un euro, quindi off, on. Fa anche una bella arietta. Lo trovo comodo, carino, sia da tenere davanti al computer che comunque sia, perché no, con un power bank anche da portarsi Eccoci in qui. giro. Allora, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia e spero anche che l'inquadratura vada bene, vada tutto bene perché ho cambiato fotocamera e quindi vediamo un attimo come si vede comunque se vi ho tenuto compagnia come sempre e se vi è piaciuto il video mi raccomando di mettere un like e di iscrivervi al canale così non perderete le prossime recensioni e mi raccomando anche di cliccare sempre sulla campanella così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao